In questo episodio del canale YouTube di Color Connection vediamo come installare uno script all'interno di InDesign. Lo script lo vado a recuperare da Gmar Consulting, con la quale collaboriamo per la realizzazione di script e per la migrazione di dati quando realizziamo progetti di impaginazione con InDesign e XML. Nella sezione Download Script possiamo vedere alcuni script gratuiti e altri a pagamento che saranno presto disponibili. Come si installa uno script? Andiamo a scaricare uno di questi script, lo salvo sulla scrivania, lo script è un file di testo quindi può essere fornito come in questo caso all'interno di un file zip, andiamo a decomprimere lo zip, all'interno della cartella che viene generata troviamo lo script con i file veri e propri e in questo caso anche un pdf di help che ci aiuta a a capire cosa fa lo script. Una volta che abbiamo ottenuto questa cartella con lo script passiamo a InDesign. Il modo più rapido per capire dove inserire quella cartella è andare su finestra utility script e con il tasto destro sulla cartellina utente utilizziamo mostra nel finder o mostra in windows explorer per chi usa windows. All'interno dello script panel dovremo copiare la cartella con lo script. Possiamo anche creare un collegamento per mantenere la cartella dello script immagazzinata al sicuro nel nostro hard disk immediatamente vediamo che in InDesign appare la cartella appena copiata in questo caso si tratta di uno script che ha la funzione di impostare le opzioni di esportazione degli oggetti quando dobbiamo esportare un ePub o un HTML è un'operazione ripetitiva che dovremmo fare per ogni oggetto e non c'è modo di salvare le impostazioni. Con lo script noi possiamo selezionare un oggetto, fare doppio clic e l'operazione viene applicata come vedete in automatico. All'interno della cartella dello script in questo caso trovate anche un file di testo che contiene i settaggi da impostare. Se noi ad esempio impostiamo qui 96 come risoluzione, salviamo il file di testo Torno a InDesign, rieseguo lo script sullo stesso oggetto e come vedete l'oggetto adesso è impostato a 96 e così possiamo ripetere l'operazione ogni volta che ci serve. Questo è soltanto un esempio di cosa possiamo fare con gli script, ma soprattutto in questo episodio mi interessava mostrarvi come installare uno script all'interno di InDesign. Vi ringrazio e vi chiedo di restare sintonizzati su questa pagina per i nuovi video che verranno in futuro.